Ciao a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mister Man Oggi siamo qui. Abbiamo raggiunto i 100 trofei nello scorso episodio. Proveremo ad arrivare a 200 in quest'altro episodio. Ehi, ehi. E eh vabbè, no, tutti contro di me, ma imparano già da piccoli a filmare questi. No. Ok, direi di impegnarci un po' di più perché vabbè, abbiamo un po' di trofei però fino a un certo punto no dobbiamo sbrigarci ad ammazzare questo qua no eh e vabbè quanti ce ne sono? vabbè vai sì, pruna ciao no. guarda un po' chi muore normander 2 no mi ruba l'energia non mi ha rubato tutte le energie Uh, ciao dai, non ci... Oh. Che io pusciasse... No, non E' eh, ciò cioè. Scappa, scappa. Ma cosa spari? L'autorino fa schifo sempre per sempre. No, no, dai, va. E eh no ma non potete, non potete rubarmele proprio tutte. Lasciatemi almeno una e vabbè. Ma che non ho Cosa? Non era auto-mira! Sì, però muoio, Edda, Non è vero! ooooooooooooo! Oh! Oh! Oh, la ok! okay. ehi! ci posso provare anche a me? questa, mattea! Sei, 7 otto colpi, okone! siamo a ultima... Ok, oh, quando ci sono tre in una partita, perché qui adesso, salendo con i trofei, iniziano un po', inizia un po' la varietà dei droghe. Cioè, se, mentre prima c'era solo Shelly, che grazie a Dio non c'è più, adesso ci sono anche altri droghe, magari un po' più, come dire, decenti. Sì, sì, ciao. E sblocchiamo una nuova modalità. Hoot Brawl. Allora, terza modalità. Vai, buono, buono. Non credo sia così difficile questo. È oh! E vabbè, ma questo è illegale. Ciao. Ciao. Ed è uno. E vabbè. No! E vabbè. Ciao! E vabbè, perché non poteva mancare un po' di là. Però... Ok. Ci stava? Ci sta? Speriamo di riuscire a, a vincere almeno. Cosa ho fatto? Oh, ho saltato un punto pro... Vabbè, Samuel Hale. No, Luciani no. Cosa ho fatto? Max. Diciamo che non è andato bene come il primo, però...